A merenda dalla lepre marzolina. La lepre marzolina stava apparecchiando la tavola per il tè sotto il grande albero davanti alla sua buffa casa col tetto di pelo e i comignoli a forma di orecchie. Stella, stellina, canticchiava mentre disponeva le tazze sulla lunga tavola. Il ghiro dormiva come al solito vicino alla teiera e il cappellaio matto non si vedeva ancora. Mancava poco ormai all'ora del tè, non avrebbe tardato di certo. La lepre marzolina aveva fatto i conti. Oltre alle nove tazze, ne metteva sempre più del necessario, aveva preparato nove tartine, nove vasetti di marmellata e nove rotolini di burro. Aveva infine versato nove centilitri di acqua calda nella teiera. Erano tre, come al solito. Lei stessa, il giro e il cappellario matto. «Eccomi!» disse quest'ultimo sbucando all'improvviso di dietro il grande albero. «Era forse rimasto nascosto sempre lì?» Vedo, vedo, nove tazze, nove tartine, nove vasetti di marmellata e nove rotolini di burro. E nove centilitri di tè, il cappellaio penso. Chissà quanto ognuno di noi potrà bere e mangiare. Già, siamo in tre. Tre tartine a testa, tre vasetti di marmellata per ciascuno, e... tre rotolini di burro per ogni... E ancora tre centilitri di ottimo tè! C'era una strana aria d'intesa tra i due. Sapevano entrambi che il giro avrebbe continuato a dormire e ad essi avrebbero potuto prendersi la sua parte. Ma mentre stavano per sedersi a tavola comparvero improvvisamente il coniglio bianco, Alice e il gatto dello Cheshire. Accidenti! Che scocciatura! Salve! Possiamo prendere un tè insieme a voi? Certo, ma ho preparato per tre solamente. Vedo, vedo. Nove tartine, nove vasetti di marmellata, nove rotolini di burro. E nove centilitri di tè. Ma perché nove tazze? E chi lo sa? C'è qualcosa di strano. Come possiamo fare per dividerci tutta la merenda? E se fossimo stati dodici invece che sei? Sbottò alla lepre, che evidentemente non si era pienamente convinta della giustezza del calcolo. Benissimo, benissimo. Cerchiamo di capire insieme cosa è successo durante questa merenda. Inizialmente, i partecipanti al banchetto sono tre: il cappellaio matto, il ghiro e la lepre marzolina. Vogliono dividersi in parti uguali cibo e bevande a disposizione. 9 tazze, 9 tartine, 9 vasetti di marmellata, 9 rotolini di burro e 9 centilitri di acqua calda nella teiera. Cosa dovranno fare i nostri protagonisti? Dato che si vogliono dividere equamente le pietanze presenti al banchetto, l'operazione da fare è la divisione. Quindi bisogna dividere il numero di porzioni per ciascuna portata per il numero di partecipanti. In questo caso è semplice, basta fare 9 diviso 3 e il risultato è un numero intero. In particolare vediamo che a ciascun partecipante spettano 3 porzioni per ciascuna portata. Molto bene, il problema si complica leggermente quando al banco: si uniscono Alice, il gatto e il coniglio. Dato che le pietanze a disposizione sono sempre le stesse e con le stesse quantità, toccherà ricalcolare quanto spetta ciascun partecipante. Le porzioni per portata rimangono sempre 9, ma il numero di personaggi è diventato 6. Perciò otteniamo la frazione 9 sessi, ossia 3 mezzi, un numero più grande di 1. In particolare è proprio uguale a 1 più 1 mezzo. Quindi a ciascuno spetterà una porzione e mezza per ciascuna portata. La storia si conclude con una domanda della lipre marzolina. E se fossimo stati in 12? Abbiamo ormai capito che ci tocca ricalcolare le quantità per partecipante. Dal risultato della divisione otterremo la frazione 9 dodicesimi sia tre quarti, una quantità più piccola di uno. Quindi a ciascuno spetterà meno di una porzione per portata. Da tutto ciò, cosa possiamo concludere? Che cosa abbiamo imparato? Beh, sicuramente la lepre marzolina ci direbbe Io ho capito che meno siamo e più mangiamo.